Eccoci qua. A questo punto abbiamo i blocchetti che ci servono per iniziare a pensare al problema dello zaino. Quello che ci manca è il main vero e proprio. Main con il metodo statico. quello che facciamo è effettivamente istanziare la classe main in modo che non abbiamo bisogno di tutti i metodi statici, ma possiamo avere variabili al suo interno e poi pensiamo a un metodo run che fondamentalmente farà tutto il lavoro che dobbiamo fare. Allora, iniziamo un pezzettino alla volta a costruire effettivamente il main. Allora, beh, quello che ci serve tendenzialmente è recuperare il DAO che si chiamava knapsack DAO ok Ok, quindi abbiamo il DAO, una volta che abbiamo il DAO lo possiamo usare per eh, leggere i vari, i, vari il, uh, i nostri oggetti. Allora, items quindi è la lista del, se guardiamo il DAO, è una lista di item. Quindi se io leggo una lista di item... Eh, allora List, item, items. Portiamo la lista delle utili, della Java Collection Frameworks. Ed ecco qua che abbiamo letto l'elenco no, degli item che abbiamo nel nostro, nel, nella nostra cosa. Possiamo tanto per fare un controllo che effettivamente ci siano. almeno controlliamo che il tutto stia andando avanti in modo corretto eccolo qui e abbiamo l'elenco dei nostri item dei primi 10 dei nostri item perché ricordatevi che nel DAO io avevo limitato a 10 quelli che sono gli item a questo punto possiamo iniziare a eh, pensare a una procedura che provi tutti i possibili zaini, esattamente come avevamo provato a farlo la volta scorsa. Allora, una cosa molto, molto... Eh, va bene. In questo caso non ci serve. Allora, la nostra procedura ricorsiva, che cosa deve fare? Fondamentalmente il singolo passo che deve fare è prendere un oggetto e decidere se metterlo dentro lo zaino oppure no. Quindi esattamente come nell'esempio scorso noi avevamo la procedura expand che prendeva la stringa, ci metteva 0, ricorsione, ci metteva 1, ricorsione e poi rimetteva don't care. In questo caso noi quello che abbiamo è ancora più semplice, prendiamo l'oggetto, lo mettiamo nello zaino, ricorsione, lo togliamo dallo zaino. Tutto semplice, eh, ricorsione. Quindi le due cose che possono succedere è che l'oggetto ci sia o che fondamentalmente l'oggetto non vada preso. I, costruendo il mio percorso a ogni, a ogni nodo io ho oggetto per oggetto e posso decidere di prenderlo o di non prenderlo. Questo vuol dire che nella mia visione il mio albero avrà come altezza massima il numero degli oggetti perché a ognuno degli oggetti io posso decidere di prenderlo o non prenderlo. Poi alcuni rami potrebbero essere più corti, perché io mi rendo conto che arrivato in un certo punto non c'è più nessun oggetto che io possa effettivamente prendere. E quindi da lì sono bloccato. Quindi il mio generico piccolo passo è prendo oppure no un oggetto. Ma quale oggetto? Allora, è molto comune eh, nella ricorsione utilizzare un contatore. Questo vuol dire io sono al passo S della ricorsione e tutte le volte che faccio un passo in avanti aumenterò S. Quando torno indietro, S magicamente tornerà quella di prima perché S è una variabile locale quindi non ho bisogno di ripristinarla io devo ripristinare solo le variabili globali S è una variabile locale quindi io vado avanti e aumento S e poi quando ho finito mi ritrovo con la mia vecchia S quindi se lavoro sull'oggetto numero S quello che io devo fare è fondamentalmente eh, Qual è questo oggetto S? Questo è l'oggetto in questione. Lo prendo, il che vuol dire che nel mio zaino lo devo prendere, ricorsione, lo tolgo, ricorsione. Cosa vuol dire questo? Che avrò bisogno di uno zaino. dovrò inizializzare di una certa dimensione che decido essere 420 perché no perché è 42 per 10 fondamentalmente allora quindi prendo l'oggetto, vuol dire aggiungo l'oggetto i, chiamata ricorsiva, l'oggetto i chiamata ricorsiva e questo è quello che faccio cosa manca la condizione di terminazione allora, la, condi la condizione di terminazione in questo caso qual è? Qual è la condizione di terminazione? Quando ho controllato tutti gli oggetti. In una prima approssimazione, quindi se s è uguale uguale, items length. se questo è uguale allora cosa devo fare altrimenti vado avanti non si chiama così, chiamo un retro in quinto allora se la eh, se ho finito tutti gli oggetti, ho effettivamente finito di considerare uno zaino. Allora, che cosa faccio? Prima approssimazione, stampiamolo. Questo mi fa pensare che il mio zaino, nel mio zaino, manca una funzione, manca la toString. Eccola qua, allora capacità oggetti no, gli oggetti li metto dopo ok adesso c'è un, un tasto magico che è riformata ok <coughs> ecco qua Allora, così semplicemente sto facendo come avevo fatto con la expand e semplicemente stampo quello che trovo. Allora, tanto per provare, proviamo a ridurre significativamente il numero di oggetti dello zaino e vediamo se il tutto funziona. Ovviamente non funziona perché non chiamo la procedura. Un'altra cosa estremamente comune quando io uso le, pro le, le procedure ricorsive è di avere una specie di calcio d'avvio. Quindi io ho una procedura che sistema un po' di variabili globali e poi chiama la procedura eh, ricorsiva, semplicemente. E la procedura ricorsiva è una procedura il più piccola possibile con meno variabili locali possibile, perché la procedura ricorsiva deve essere diciamo congelata più volte in memoria, a ogni livello della ricorsione. Quindi più piccola è, meglio è. Allora vediamo un po' se così va meglio. E qui ho i miei tre oggetti, e quindi vedete che ho uno zaino che tendenzialmente li prende tutti quanti, e poi le varie combinazioni dei tre oggetti. Dovrei controllare che ci siano, quindi tutte e tre: il primo e il terzo, il primo e il secondo, il primo, il secondo e il terzo, il terzo e il secondo, sì. ok. E quindi abbiamo tutti i, possibili, uh, tutto quello che potrei, tutti i possibili: tutte le possibili soluzioni con tre oggetti. In realtà, a me non interessa stamparle queste soluzioni. Che cosa mi interessa fare? mi interessa trovare qual è lo zaino che vale di più in cui viene rispettato il limite del peso. Quindi in realtà qui non voglio stamparlo. Ma quello che faccio è controllo se lo zaino va bene. Quindi if get weight minore o uguale di 1.0. No, get capacity. Allora, se, così, se sono così, lo zaino mi va bene. E cosa faccio se mi va bene? Allora, altra cosa estremamente comune nelle procedure ricorsive è tenersi in memoria la soluzione migliore trovata fino a quel momento. Per cui io esploro e genero tutte le possibili soluzioni e quando ne trovo una migliore dell'ottimo fino a quel momento la sostituisco. Quindi avrò bisogno di un altro zaino qui che chiamerò Best Nap. Che inizializzo. Allora, se la mia soluzione va bene e nat. get value è maggiore di get value, allora solo in questo caso Cosa devo fare? Beh. Nuovo ottimo. Scusatemi qui. Capacity tanto è uguale per tutti, quindi non la stampo. No, gli va bene. Eh, sì. Ok, adesso. Gli va bene. Quindi soltanto se trovo effettivamente un, uno zaino migliore dello zaino ottimo fino a quel momento stampo trovato un nuovo ottimo e lo devo inserire. Come faccio a inserirlo? Beh. ricreiamo l'ottimo e poi mm. potrei aver bisogno qui nello zaino di un getter che mi, mi prenda tutti gli oggetti get item Ok? Quindi, se ho trovato uno zaino migliore, prendo, distruggo lo zaino migliore e ci copio dentro tutti gli oggetti che ho trovato fino a quel momento. Vediamo un po' cosa succede. per ora l'ottimo è il primo perché tutti gli oggetti c'entrano quindi chiaramente il primo zaino che trovo è quello che ha tutti gli oggetti dentro e quindi non ne trovo nessun altro allora potrebbe avere senso memorizzare, andare a vedere un po' quanto tempo impieghiamo per fare tutte queste operazioni. Punto. print line. No. Ok, quindi un qualcosa di questo tipo mi fa vedere quanto tempo impiego a eseguire tutto l'algoritmo 0,2 secondi e qual è ah, certo perché non è nap ma è best nap, quello che mi trova la soluzione la variabile nap alla fine, siccome sono alla fine dell'ultimo backtrack ovviamente è stata riinizializzata alla condizione iniziale, quindi è vuota giustamente, perché se io parto a guardare il mio albero e vado avanti a esplorarlo quando ho fatto tutto il giro e sono tornato su di nuovo sono al punto di partenza e la mia soluzione che ho pian piano costruito e smontato è vuota. Eccoci qua. E questo è l'ottimo che troviamo alla fine. Potrebbe essere interessante vedere quando miglioriamo l'ottimo. Allora, già questo potrebbe in qualche modo bastare a calcolare lo zaino ottimo. Guardate la, la, la, la, la quantità di codice che è stato necessario fare. Proviamo a mettere un po' di... Magari... 200 qui. Eccoci qua. E vediamo come funziona. Troviamo lo zaino ottimo che eh, peso 378. Direi che non ha funzionato. Sì, scusate Perché avevo detto 200 ma poi non, non l'ho fatto Allora, lo zaino ha dimensione 200 E dopo un po' di tempo effettivamente ne troviamo uno che pesa 179 E vale 265 E questi sono gli oggetti eliminare ridurci perché ha fatto questo ecco qui main final int capacity uguale a 200 e dove c'è scritto 200 metto capacity di evitare le costanti nude è una delle regole auree. allora proviamo a mettere più oggetti e vediamo come vanno le performance 20 oggetti. Eccoci qua. 381 con cento, con peso 189. Vedete che qui il valore continua a salire effettivamente? oggetti Capisco perché non compare nulla. sta lavorando e pian pianino trova degli oggetti. Allora, questa è la versione base. Eh, la cosa più importante è rendersi conto di quanto poco codice sia necessario per fare un'operazione tutto sommato complessa come cercare lo zaino, ottimo, esplorando tutte le possibili alternative. Quindi la ricorsione, bella, è nostra amica e ci aiuta. 40 secondi per trovare uno zaino che vale 383. Allora, vediamo un po' se è possibile, in qualche modo, eh, andare più veloci. Allora, una serie di eh, meccanismi per eh, lavorare con gli algoritmi ricorsivi che esplorano l'intero spazio delle, delle possibilità con una struttura tipo albero eh, viene catalogata con il nome di Branch and Bound. L'idea è che se io riesco a capire che in un dato nodo in qualche modo non ha più senso andare avanti, da lì mi fermo. Quindi, tanto prima io riesco a capire che non ha senso proseguire lungo l'albero, tanto meglio è. Allora, qual è una cosa che posso, ricordatevi, 40 secondi qui, qual è una cosa che io posso immediatamente inserire per evitare lavoro inutile? Ve l'ha suggerito anche Fulvio la volta scorsa parlando degli anagrammi. Ha detto, se io mi rendo conto che una parola inizia con xzk eh, e non c'è nessuna parola italiana che inizia con xzk, ha senso mettermi a guardare come scegliere le lettere dopo? No, sono in un intero ramo dell'albero che non mi porterà a nulla perché l'inizio ormai è sbagliato. Qui abbiamo un sistema... Una cosa analoga ma molto più semplice. Se io a un certo punto del mio albero ho preso troppi oggetti, da lì in avanti, visto che il passato ormai è fisso, decidere di prendere o non prendere gli oggetti mi cambia qualcosa. No, sempre troppo pesa il mio zaino. Se io lo carico troppo, è inutile che dopo decido se aggiungere o non aggiungere altri oggetti, sempre troppo è. Quindi nella mia ricorsione, che non è qui ovviamente, nella mia ricorsione, quello che posso fare è eh, andare a vedere se ha senso andare avanti. Molto, molto. Semplicemente, come era 40 secondi il tempo qui? E quindi posso dire che se il mio zaino ha già sforato la capacità dello zaino, ma fine. Esco. Perché devo decidere se prendere o non prendere altri oggetti? Ormai non va. Tutte le soluzioni che troverei a questo punto sono sbagliate. Vediamo l'effetto di queste due righe. Un secondo. Sono passato da 40 a 1. Mettendo quelle due righe. E magari con queste due righe potrei anche affrontare un problema un po' più grande. Proviamo 30. Perché prima non mi dava nessuna soluzione? Perché io avevo 30 oggetti e lui scendeva lungo l'albero, prendi, prendi, prendi, prendi, prendi, prendi, prendi, prendi, arrivava al trentesimo avendoli presi tutti il peso è troppo. Allora toglieva il trentanovesimo, poi toglieva il ventinovesimo e rimetteva il trentesimo, poi toglieva il trentesimo e il ventinovesimo, toglieva il ventottesimo, metteva il ventinovesimo e metteva il trentesimo. E il peso era sempre troppo, perché il peso diventava troppo magari al quindicesimo. Quindi tutto quell'albero in cui io continuavo a togliere mettere, togliere mettere, togliere mettere degli oggetti, comunque forniva soluzioni che non andavano bene. Infatti, qual è la sensazione? Che il programma si piantava, e io non vedevo neanche la prima volta la prima soluzione ottima. Perché? Perché lui non aveva neanche una soluzione. Lui stava andando avanti a mettere, togliere, mettere, togliere, mettere, togliere oggettini quando il grosso dello zaino già aveva sforato il peso. In questo modo qui non lo fa più. Vediamo con 30 oggetti. 3 secondi. Per risolvere il problema con 30 oggetti. 40 oggetti? Vabbè, 10 se vuole. Con 40 oggetti abbiamo 10 secondi. Spero ad arrivare a un qualcosa di che mi dia un tempo con cui ha senso fare ulteriori ottimizzazioni. Ricordate comunque che nonostante le ottimizzazioni il tutto è esponenziale come complessità questo vuol dire che eh, non ne usciamo cioè, se gli oggetti invece di 45 diventano 450 i vostri figli fanno il tempo a laurearsi prima che finisca il programma no. 30 secondi con 45 oggetti ci mette 30 secondi e la, il valore è 592 ottimo allora Ops, scusate, quello che noi abbiamo messo è una semplicissima, banale potatura. In realtà io potrei fare di meglio, anzi, devo riuscire a fare qualcosa di meglio. L'idea è di dire che arrivato a un certo punto nell'esplorazione, da quel nodo lì, io non troverò nessuna soluzione migliore di un certo x. E questo è un limite. Se io riesco a inventarmi una funzione che mi permette in qualche modo di mettere un limite superiore, io posso dire, ho già trovato una soluzione che ha valore 500. Dal nodo in cui sono non troverò nulla di meglio di 300, perché vado avanti. Quindi io il mio obiettivo è riuscire a fare una stima di quello che posso ottenere al meglio da una soluzione parziale. Questa stima deve essere veloce, perché sennò perdo tutto il vantaggio a fare continuamente stime, stime, stime, e deve essere chiaramente il più stretta possibile. Perché se io dico che in ogni nodo la mia soluzione sarà tendenzialmente minore di infinito, non mi serve a nulla come vincolo. Il limite mi serve quando effettivamente io ho già trovato una soluzione migliore del limite. Allora, se io ho una soluzione migliore del limite e il limite mi dice x, posso dire abbandono. Allora, Provate a, a poche speranze, visto che non mi avete neanche risposto su altre cose, ma provate lo stesso a pensare a quella che potrebbe essere un limite per la mia, eh, per la mia funzione. lo suggerisco. Allora, immaginate di calcolare quello che potrebbe essere il valore massico dei vari oggetti. Quindi per ogni oggetto io divido valore per il peso e quindi capisco qual è il valore di una unità di peso di ogni oggetto. A questo punto vado a prendere l'oggetto che ha il, questo valore più alto, e se ho uno zaino soltanto parzialmente pieno, mi immagino di riempirlo tutto con questa magica sostanza. Qual è l'idea? Se io fra i miei oggetti ho un diamante che vale tanto e pesa un chilo, chilo no, e pesa un grammo, allora in una data situazione io so che non posso fare niente di meglio che riempire tutto lo spazio che mi avanza di diamanti. È un calcolo molto semplice e sicuramente troppo ottimista, perché io magari di diamante ne ho uno solo, magari l'ho anche già usato, però sicuramente meglio di così, lo spazio non posso usarlo sicuramente nessun oggetto mi conviene rispetto a un blob di diamanti dal peso di tutto lo spazio che ho quindi è, un, è, un, è, è brutto come vincolo ma è meglio di niente allora per poter usare questo vincolo io devo prima eh, in qualche modo prendere i miei oggetti e ordinarli un'altra un cosa che solitamente negli algoritmi ricorsivi serve molto quando, quando io ho un, un, un bound tipicamente è affrontare gli oggetti con un ordine furbo perché? perché tanto prima io trovo una soluzione più o meno buona, tanto più funziona la mia potatura se io trovo una soluzione abbastanza buona in fretta, da lì in avanti ci sono grosse regioni dell'albero che io non esploro se io inizio a trovare le soluzioni brutte, poi bruttine poi un po' meno bruttine poi le devo trovare tutte se io ne trovo subito una buona quelle bruttine le scarto subito perché mi rendo conto che non saranno mai migliori di quello che ho trovato allora Quello che devo fare è ordinare la lista dei miei oggetti. Allora, eh, non credo, però so che è inutile se ve lo chiedo, che Fulvio abbia fatto il comparator. L'ha fatto? Allora, prendetelo per buono. io posso definire una classe Okay. Okay. Allora, quello che sto facendo è eh, definire una classe al volo che implementa il comparatore e quindi io fornisco, al, fornisco, creo un meccanismo per confrontare due item. Allora, come faccio io a confrontare i due item? Beh, eh, confronto il loro eh, valore unitario, quindi... I1.getValue uh, diviso I1.getValue. Quindi questo è il valore unitario di, del primo oggetto. Faccio la stessa cosa per il secondo oggetto e a quel punto restituisco il confronto fra V2 e V1. Ah. A questo punto, dopo aver preso tutti gli item, posso eh, ordinare gli item utilizzando il, la classe che uso per confrontare. Ok, questa è l'idea, che ovviamente ancora non funziona perché ho degli errori. Come? Dov'è? Qui? Ah, questo sì, certo. Potrebbe essere. Ok, grazie. Allora, a questo punto abbiamo scritto la nostra cosa e quindi siamo in grado di vedere gli oggetti. Possiamo mettere un breakpoint qui e effettivamente dovremmo vedere gli oggetti comparire nell'ordine di valore unitario. Beh, il fatto che l'ultimo sia uno che vale 1 e pesa 54, tutto sommato mi dà buona speranza sul fatto di averli realmente ordinati. Sì, quello, Il primo della lista è un oggetto che vale 33 e pesa 4, quindi tendenzialmente è l'oggetto che, vale, che vale di più sull'unità di peso. Allora, una volta che noi abbiamo questo, e quindi stiamo effettivamente affrontando gli oggetti in questo, in questo ordine, Posso cercare di inserire il mio limite. Allora... Lo premuto il tasto, eh? Allora, mi salvo qual è il valore migliore che posso, che posso avere. E in questo caso qui, dopo aver ordinato la mia collection, posso dire che questo best U, U è uguale a Items, get zero, punto, get value, diviso, items, punto. di zero e right. bene adesso devo effettivamente usarlo all'interno del mio del mio meccanismo vi ricordavate quant'era il tempo qui? Per, per calcolare comunque vediamo quale dovrebbe essere intanto che lui va cerchiamo di pensare quale dovrebbe essere il bound allora il bound è il valore attuale più quello che mi avanza come spazio moltiplicato questo valore eh, sul peso massimo Qui. vi ricordate quanto tempo ci metteva oppure lo dobbiamo far eh, riandare Comunque un po' ci metteva, dobbiamo vedere quanto di meno ci mette. Vi faccio notare che probabilmente... performance sono, sono ah eccolo qui 62 secondi 62 secondi con questo senza l'ottimizzazione senza il, la potatura allora vediamo un po' nap.get value più che cosa devo moltiplicare beh che così lento. nap. Punto. Get capacity meno net. get weight. Quindi questo è lo spazio che mi è rimasto che moltiplica best. W questo è il massimo assoluto che io posso sperare di ottenere riempiendo con un oggetto che di fatto non esiste ed è un blob fatto dal pezzettino che vale di più. Allora, se questo è minore di bestnap get value, che cioè, se io ho già trovato una soluzione migliore rispetto all'assoluto all all al meglio di così non potrebbe andare partendo dalla situazione attuale, beh, ho finito, non, ha, non vale la pena continuare a esplorare quel, quel ramo. Quindi Get Capacity, Get Weight, uh, Best W, Get Value, maggiore minore di... Ok. Vediamo. 8 secondi. Rispetto ai 60 il, uh, <coughs> e questo fatto con un bound piuttosto brutto è, è, veramente, è, è veramente rozzo questo, questo bound è possibile pensare a dei bound migliori sicuramente ad esempio <coughs> invece di uh, posso pensare di uh, Sempre ordinare gli oggetti in questo modo, quindi eh, gli oggetti che conviene di più mettere, in teoria, perché, hanno, perché sono quelli che hanno il valore, il valore al chilo al più alto. E lo spazio che mi avanza lo riempio con quegli oggetti, nell'ordine, indipendentemente dal fatto che io li abbia già usati oppure no non me ne importa niente, lo, li, lo, li riempio con quegli oggetti lì e alla fine se mi avanza un pezzo uso soltanto una frazione dell'ultimo oggetto. Quindi di nuovo sono in una situazione sicuramente irrealizzabile. Però nessuna soluzione realizzabile è meglio. E tutto sommato questa soluzione irrealizzabile mi dà un valore più piccolo della soluzione irrealizzabile, questa qui che vi ho presentato io. Oppure potrei anche considerare se l'oggetto l'ho veramente preso oppure no. Quindi completo con gli oggetti che non ho ancora preso, che mi conviene di più mettere, mettendo poi soltanto una frazione, un pezzo, di quello che, che alla fine che non c'è. Di nuovo, sono in una situazione che è sicuramente più vantaggiosa della miglior soluzione possibile. Quindi sono nella soluzione di un bound. Avere un bound buono mi cambia la vita. Il, se noi togliamo questi due semplici, questi, queste due semplici cose che abbiamo messo, l'algoritmo eh, base non... No, non ci trova neanche una soluzione perché spegniamo prima il computer, perché sta pensando se mettere il cinquantesimo o il quarantottesimo oggetto quando a partire dal dodicesimo lo zaino è pieno. Quindi 8 secondi per fare questo. Morale. Eh, le procedure ricorsive sono comode, vi permettono di scrivere in fretta del codice che è ragionevolmente funzionante. Eh, questa è, è, è l'unica loro utilità. Nel senso questa è la procedura e non è lunga e l'abbiamo scritta qui. E vi, onestamente vi sfido a fare qualcosa di altrettanto ottimizzato, non ricorsivo in poco tempo. Poi se ci passate due giorni tirate fuori di meglio non ottimizzato, ma eh, tirate qualcosa di meglio eh, non ricorsivo, ma in, in, in un'ora vi sfido a fare qualcosa di meglio non ricorsivo. La ricorsione ogni anno che passa siamo sempre più eh, propensi a, a farla trovare nell'esame quindi provate veramente a fare qualche programma ricorsivo la prossima esercitazione dovrebbe essere tutto sulla ricorsione e, e quindi buon divertimento e... se guardate queste due righe che sono le due righe che ci hanno cambiato abbastanza la la ed le performance ed è, sono le righe in cui io controllo effettivamente un bound, eh, vi rendete conto che probabilmente la cosa migliore in assoluto è eh, partire con una procedura gridi. Voi sapete cosa vuol dire gridi? Gridi vuol dire goloso. Una procedura gridi è una procedura che di passo in passo fa la scelta che sembra essere migliore. Ma uno non ha nessuna garanzia di arrivare alla soluzione ottima alla fine. Ha la garanzia, di cioè, ha, la, garanzia, ha la, la, la speranza di arrivare a una soluzione abbastanza buona, molto in fretta. E il gridi e le tecniche... Eh, branch and bound, ricorsive, esaustive come questa, si sposano perfettamente perché io parto scrivo una procedura greedy e trovo una soluzione che è accettabile a quel punto inizio la ricorsione la ricorsione esplora tutte le possibilità però siccome ho già una soluzione abbastanza buona e sperabilmente ho un buon bound e quindi riesco a, a, a stimare bene quello che posso trovare, la ricorsione taglia via pezzi enormi del, del, dell'albero. In ogni caso, quando il mio budget di tempo è terminato, io mi fermo e fornisco qualcosa, che è al peggio tanto buono quanto il gridi. Quindi comunque sono in una buona situazione. Parto da una situazione accettabile e tutto il tempo che ho lo impiego per migliorare. Non devo aspettare 365.000 anni per avere una soluzione ed è un uh, compromesso. Quando mi serve vedo dove sono arrivato e quella la, la, la, la considero la mia soluzione definitiva. Allora io cerco di mettere quello che ho fatto qui su uh, GitHub. Comunque lo metto anche sul, sul sito di Fulvio, eh, metto l'audio e boh, ci sono domande? Dubbi, critiche? Spengo il microfono e così potete insultarmi. Spengo il microfono.